Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a realizzare una nuova ricetta di cucina e questa volta è una ricetta golosissima al cioccolato per riutilizzare le uova di Pasqua è ottima come dolce della domenica ma anche eh, e soprattutto come dolce di Pasqua ma andiamo a vedere subito come realizzarla, la prima cosa che vado a fare è eh, preparare il caffè io lo utilizzo con il caffè solubile perché ho solo questo in casa, anzi per la precisione il mio è orzo ma voi se volete ov ovviamente utilizzate il caffè che avete in casa, aggiungo anche eh, dello zucchero e anche qui le dosi sono a piacere in base ai vostri gusti eh, e eh, infine vado ad aggiungere un po' di acqua alla volta in modo che il caffè nel mio caso si eh, sciolga bene passaggio successivo è quello di eh, inzuppare i biscotti nel mio caffè e quindi prendo i classici savoiardi, ma viene benissimo anche con i pavesini, e vado ad inzuppare il biscotto nel caffè e poi lo vado ad appoggiare in metà eh, uovo di Pasqua. Praticamente il mio uovo di Pasqua eh, mi servirà come eh, ciotolina, diciamo, dal momento che i lati sono anche leggermente tondeggianti, io semplicemente eh, vado a premere un pochino il biscotto in modo da farlo aderire al bordo. Poi prendo la mia panna da montare, se necessario vado a zuccherarla, aggiungo un pizzico di vanilina e poi frullo tutto insieme fino a quando la panna non sarà quasi completamente montata deve essere molto montata ma non completamente insomma in modo che rimanga ehm, anche un pochino soffice a questo punto in un'altra ciotola verso il mascarpone e la mia panna montata la spatola comincio a mescolarla un pochino più che altro per ammorbidire il mascarpone ed infine riprendo il frullatore e mescolo perfettamente i due ingredienti a questo punto avrò realizzato la crema per il mio dessert quindi vado a prenderla con una spatola e riempio metà del mio uovo di pasqua con la crema insomma e poi ci sbriciolo all'interno dei biscotti al cioccolato se volete a questo punto potete realizzare anche un secondo strato di biscotti io invece eh, aggiungo ancora solo panna solo la crema e riempio completamente il mio uovo di pasqua livello tutto ed infine una spolveratina di cacao come decorazione ho tagliato o spezzato a metà un biscotto e l'ho infilato all'interno della crema e poi ho aggiunto anche della nutella che come tocco finale è assolutamente speciale e niente io spero come sempre di avervi tenuto compagnia spero che questo video vi sia tornato utile o comunque vi torni utile in futuro Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati con un nuovo video. Io aspetto di rispondere a tutti i vostri commenti e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!